Ciao, sono Marco e sono venuto in questo posto fantastico e spero che tu potrai godere del fantastico panorama che c'è dietro le mie spalle, che è veramente meraviglioso. Sono venuto qui perché stavo facendo un lavoro al computer, un lavoro di creatività, stavo cercando di creare qualche cosa e per questa cosa che sto facendo ho bisogno di molta molta creatività. In questo momento sono un po' bloccato direi, ho la testa un po' confusa e questa creatività stava venendo meno. Questo mi ha fatto venire in mente anche un'altra cosa e questa la voglio condividere con te perché potrebbe tornarti utile. Potrebbe capitare anche a te di avere la testa un po' confusa, di sentirti nel caos. Ecco, credo che questo sia un momento fantastico, cioè il fatto di sentirsi in un momento di caos, credo che sia un momento straordinario per rigenerare la tua creatività, perché la creatività nasce dal caos. Quindi se ti senti confuso, se ti senti un po' sbandato o sbandata, se ti senti con troppe idee nella testa che non riescono a trovare il loro posto, non riescono a riordinarsi nel giusto modo, allora sappi che il lato positivo di tutto ciò è che la creatività nasce dal caos. Arriverà un momento in cui questo caos si riordinerà da solo, che poi non succede che si riordina da solo, accade realmente che sei tu che a un certo punto riesci a mettere a posto tutti i pezzettini e a volte succede così automaticamente, proprio perché ti sei già esercitato o esercitata a questo stato di confusione e se non sei esercitato o esercitata sarà bene che tu non ti senta sconfortato e che ti abitui a stare in questo stato perché la creatività nasce dal caos e ti consiglio di sfruttarla al meglio. Volevo darti questo consiglio durante questa piccola passeggiata rigenerante direi che mi serviva proprio, mi serviva perché era un momento in cui stavo abbastanza giù, mi stavo buttando un po' giù e questo non è da me. Quindi quando sei nel caos sappi che sei in un momento estremamente positivo e soprattutto quando senti che ti stai per buttare giù, cambia, staccati da quello che stavi facendo, fai qualcosa di totalmente diverso, esci, magari fai come me, immergiti nella natura e vedrai che le cose riprenderanno il proprio ordine. Spero che tu abbia apprezzato questo consiglio, io continuo questi miei due passi prima di rientrare al lavoro e ti saluto con un abbraccio, ciao!